Se vi chiedessi cosa sta a indicare MCD, MCD molti penseranno che sta a indicare massimo comune divisore. Oggi però può essere anche inteso come matematica contro la diidratazione. Questo perché non vi voglio spiegare come funziona l'MCD tra due numeri, ma tra due capacità, ovvero trovare la, il, il recipiente più grande possibile che riesca a riempire esattamente due bottiglie di capacità diverse una da 2 litri e una da 0,75 come farlo? Vediamo insieme. cosa abbiamo visto? che una bottiglia da 2 litri, cioè da 200 cm, è uguale a due bottiglie da 75 più un resto che è la bottiglia da 50 cm Ma una bottiglia da 75 è uguale a una bottiglia da 50? più il bicchiere da 25 e una bottiglia da 50 si è visto che è uguale a due bicchieri da 25 questa quantità 25 che cosa rappresenta? rappresenta il massimo comune divisore cioè la quantità eh, più, più grande possibile che in comune ha la bottiglia di partenza 200 cl e la bottiglia da 75 quindi 200 è uguale a 2 per 75 più 50. Utilizzando la seconda equazione, 75 è uguale a 50 più 25. Andiamo a sostituire. Quindi otteniamo 2 per, a parte tonda, 50 più 25 più 50. Quindi otteniamo 3 per 50 più 2 per 25 ma 50 è uguale a 2 per 25, quindi è uguale a 3 per la patatonda, 2 per 25, più 2 per 25, che è uguale a 3 per 2, 6, più 2, 8, che fa 8 per 25. Ora 75, che è la seconda bottiglia, è uguale a 50 più 25 che è uguale, utilizzando la terza equazione, a 2 per 25 più 25, uguale 3 per 25. Quindi abbiamo trovato una stessa quantità in comune tra 275. E, e questo è detto massimo comune divisore. Questa volta siamo di fronte a un altro tipo di problema. Giovanni, il ferraio, vuole creare il più piccolo numero di mazzetti con tulipani margherite uguali. 84 margherite e 60 tulipani. Quindi, 84 è uguale a 60 più 24. Adesso ci scriviamo 60 come combinazione di 24. 60 è uguale a 2 per 24 più 12. Adesso ci scriviamo 24 in combinazione di 12. 24 è uguale perfettamente a 2 per 12. Un resto 0. Quindi ci siamo trovati 12 che è il nostro massimo comune divisore. Infatti 84 è uguale a 60 più 24. 60 però è uguale a 2 per 24 più 12 più 24, che è uguale quindi a 3 per 24 più 12. Ma 24 è uguale a 2 per 12 più 12. Quindi è uguale a 3 per 2, 6, più 1, 7. 7 per 12. Mentre 60 è uguale a 2 per 24, più 12. Ma 24 è uguale a 2 per 12, più 12, è uguale a 5, 5 per 12. Quindi i mazzetti ottenuti saranno 12 fatti da 7 margherite e 5 tulipani.